Ciao, inizia insieme a me una settimana di detox scegliendo dai programmi che trovi sulla dieta dei biotipi e puoi scegliere fra i reset, ormonali o viscerali a seconda delle problematiche che hai magari vuoi perdere qualche chilo di troppo oppure il colesterolo alto o soffri di tiroide o magari hai il fegato grasso oppure vuoi ridurre la cellulite e la ritenzione idrica Magari puoi scegliere il mini digiuno biotipizzato se vuoi liberarti molto velocemente delle tossine per poi passare alla dieta del tuo biotipo specifico o la combinazione di due o tre biotipi.